Va bene, allora oggi eh, proviamo insieme a risolvere l'esercizio 6, l'esercizio del laboratorio numero 6, eh? quello sul meteo, provando a mettere a frutto le varie cose che ci siamo detti nelle lezioni precedenti, soprattutto la scorsa in cui, ad esempio sul discorso delle date, ma non solo, ehm, abbiamo ribadito che è meglio fare affidamento il più possibile su le cose che esistono piuttosto che cercare di farsele. Allora, non sto ovviamente a rivedere il testo dell'esercizio, perché avete già, ci avete già speso molto tempo a studiare eh, durante il laboratorio, e passiamo direttamente alla soluzione. Quindi io pa sono partito, parto dallo stesso progetto che eh, ho scaricato dal, dal, dal GitHub dei laboratori e ho creato un branch soluzione che alla fine della lezione metterò online così lo possiamo vedere. Allora, primo punto dell'esercizio è permettere all'utente di scegliere un mese dell'anno e visualizzare il valore dell'umidità media per quel mese in ciascuna delle città presenti nel database. Okay? Quindi dovrà visualizzare Torino a fianco a un certo numero, Milano a fianco a un certo numero, Genova a fianco a un certo numero, relativamente al mese specificato. Allora partiamo da lì, partiamo dal mese. Noi abbiamo una tendina mese che dovremo popolare con i numeri o i nomi, a nostra preferenza, dei mesi eh, selezionati. Mm? Qui non ci dice nulla in merito a questa tendina se... Eh, dov'è la figura... se indicare il numero o il nome lo lascia alla nostra scelta. In realtà la scelta la facciamo qua nel controller dove questa choice box va parametrizzata in qualche modo. Abbiamo due possibilità. O lavoriamo con il mese come numero intero e quindi qua ci mettiamo un integer e quindi dentro questa tendina metteremo 12 oggetti dall'1 al 12 che corrispondono ai 12 numeri interi. Verranno visualizzati come numeri interi e il get value mi restituirà un valore intero alternativamente, ma non lo potevamo fare mercoledì in laboratorio perché non lo conoscevamo ancora, possiamo usare la classe month che è una classe di ehm, java.time che è, vedete a fianco di month, una, abbiamo due ehm, classi no, quella, la prima month a fianco una E, cioè è una enumerazione quindi è una classe che contiene già al suo interno i 12 valori da eh, gennaio a dicembre e dice che se vuoi, l'ho scritto anche in grassetto, se ti interessa la rappresentazione numerica usa getValue che ti dà il valore da 1 a 12, mm? mentre Ordinal non usarlo anche se nelle collection normalmente si potrebbe usare e ha il vantaggio questo che eh, il toString mi scriverà il nome del mese. Mm? Eh, anziché il numero. Quindi questa potrebbe essere la scelta più comoda eh, conoscendo la, la libreria java.time java.time.manf abbiamo usato questa classe altrimenti si usa un integer, non cambia moltissimo cambia solamente l'aspetto dell'interfaccia. Ovviamente non basta dire che questo contiene un oggetto di tipo manf, ma bisogna raggiungere a questa lista i 12 mesi. Quindi ad esempio nel metodo initialize dobbiamo aggiungere alla box, si chiamava mese, add ad esempio, no non ad event filter, add, scusate, get items, che è la lista che contiene i mesi, add il mese ad esempio gennaio. e così via tutti gli altri, li possiamo aggiungere per nome, ok, gennaio, febbraio e così via, oppure se vogliamo aggiungerli, magari più comodo, in un loop, dovremo avere, se non sbaglio, un metodo che si chiama ov e che riceve come parametro il numero intero del mese. Quindi volendo potrei fare l'add 12 volte, ma mi sento un po' stupido a farlo, preferisco fare un ciclo da 1 a 12 in cui aggiungo l'oggetto month corrispondente a quel mese. Ricordiamoci, OV è una sorta di costruttore della classe java time che mi dà un oggetto a partire dalle sue informazioni componenti, in questo caso a partire dal, dal numero del mese. Okay? Quindi in realtà anziché fare queste cose, farò un ciclo con il mese che va da 1 a 12 e aggiungerò al box, al getItems, add il mese costruito passandogli questo valore. Quindi queste due le commentiamo. Come si fa? Sarebbero possibilità se fossimo in vena di scrivere tanto, quindi, con questo dovremmo verifichiamolo subito: avere la tendina in cui compaiono i nomi dei mesi. L'unchin main ce la farà. Esatto, e compaiono in questo modo. Che è la versione inglese tutta in maiuscolo che è il nome dell'elemento dell'enumerazione. Se volessimo qualcosa di più sofisticato ci faremo la nostra classe che restituisce il nome in italiano, ma ci va benissimo così. Quando seleziono un oggetto, selezionando, sto selezionando un oggetto di tipo month, di cui poi, se mi interessa il valore numerico, farò un get GetValue su quell'oggetto. Ok, adesso devo eh, decidere cosa succede quando clicco su umidità. Allora, innanzitutto dovrò eh, dire al programma quali sono le città che ci sono in questo database. Allora, potrei codificarle Torino, Milano, Genova nel codice, ma la cosa più semplice, più, più diretta, <ride> più pulita, forse anche, è quello di chiedere al database. Quindi noi dobbiamo lavorare da questo punto in avanti in parallelo sul model e sul eh, DAO, okay? in cui ci sono dei metodi, allora come sempre i metodi che ci sono qua nei progetti che vediamo, se vi piacciono, se vi servono usateli, se vi servono modificati modificateli, se non vi servono li cancellate o li ignorate, non è... Non è detto che debbano essere usati, no? sono metodi che tipicamente che abbiamo scritto per cominciare a testare se il progetto funzionava. Quindi il mio modello dovrà avere, qui ci sono delle costanti che potremmo usare, eh, sicuramente abbiamo detto che vogliamo avere un elenco delle città, delle tre città che ci sono nel database. Quindi questo lo potremmo fare con una lista private, scusate lista delle città. Ricordiamoci che città è un semplice bin che contiene in questo caso il nome, eventualmente l'elenco di rilevamenti se ci serve, se ci dovesse servire. Per ora, per il momento, ci serve il nome. Quindi una lista di città eh, Vorrei chiamarlo città al plurale, ma non esiste in italiano la parola di città al plurale. Eh, le città vi piace? Perché la lista che contiene le città, non, non, città con la S plurale mi sembrava proprio brutto. Le città ovviamente viene importato da Bing. Quindi al, al momento del costruttore, il quando costruisco il modello, il modello come prima cosa ci chiederà quali sono le città presenti nel database? E questo ovviamente lo chiederà al DAO. Quindi al costruttore dovrò chiedere, devo costruire un meteo DAO Cosa fai? DAO, a cui chiederò di popolare le città. Con getAllCittà ad esempio. Un metodo che mi istituisca una lista di tre città, semplicemente con i nomi. Non ancora, i rilevamenti lasciamo stare per il momento. Okay? E quindi il DAO in questo momento non ha questo metodo. Lo creiamo: getAllCittà senza parametri, a cui eh, dovrò semplicemente chiedere l'elenco distinct, distinct delle, dunque la colonna del database si chiama località, giusto? Località, From la tabella si chiama eh, situazione e poi per fare i fini order by località, così mi viene fuori in ordine alfabetico. Okay? Quindi questa query, che per scrupolo vado a testare anche direttamente sul database, mi istituisce queste tre città. e quindi le metto in una lista. Quindi qui c'è il solito lavoro di JDBC eh, connection uguale dbconnect.getconnection get, poi da lunedì prossimo impareremo un modo migliore di ottenere connessioni che evita tutti i problemi che abbiamo visto. Uh, ma per il momento continuiamo a creare una connessione per ogni query e ricordarci di chiuderla sempre. E dentro la connection creo un prepare statement uguale connection.prepare statement che prende questo SQL. E infine... Eseguo questa query. La città non era importato. Qui devo mettere il try catch. Lo faccio intorno a tutto il blocco, come sempre. Così. e quindi prima del connection.close popolerò il risultato quindi posso avere una lista città result uguale new array list e man mano che trovo un elemento creerò un nuovo oggetto quindi result.add result new città in cui il costruttore, qui tra i vari costruttori della classe città, ce n'è una che riceve semplicemente il nome, va bene, allora posso prendere come res.getstring del, del nome della colonna che è località. E alla fine di tutto restituisco result che ho trovato. Quindi nulla di spettacolare. Ho restituito un elenco di città. Questo metodo verrà chiamato dal model non appena il model viene costruito. Vediamo se nel main c'era già la chiamata model, non c'era ancora, quindi andrà chiamato qua, e poi controller, metodo classico set model, che nel controller imposta il riferimento Al modello, mettiamolo in fondo. Ok. Public void, adesso di Allora, abbiamo tutta l'infrastruttura, controller e il modello, il controller nel costruttore chiama questo metodo getAllCittà, questo metodo getAllCittà restituisce una stringa, una stringa che viene memorizzata, scusate, una, una lista, che viene memorizzata qua. Dimmi. Ottima osservazione, perché qua aggiunge solamente, neanche il primo risultato, perché non ho whileResultSet.Next devo iterare i risultati. Grazie mille. Così. Allora, alla creazione del modello quindi abbiamo queste tre città. E quindi possiamo cominciare a pensare al punto 1 che mi dice scegli il mese e visualizzare la digitalità media in ciascuna delle città. Allora, questa frase ciascuna delle città adesso ha un significato per noi, perché abbiamo le città. Noi potremmo pensare di creare un metodo del modello, a uso e consumo del controller ovviamente, che mi dia, adesso questo metodo che restituisce una stringa a me non piace per nulla, quindi ragioniamoci, è solo stato messo per così per ragionare sul nome. Io ho due modi di provare a pensare come passare le umidità medie dal, non come calcolarle, come restituirle. Cioè come il modello e il controller possono scambiarsi questo dato. Caso 1, più semplice, crea un metodo getUmiditàMedia, virgola città e mi restituisce un double. Fine. Questo metodo lo chiamerò tre volte. Dammi unità media del mese tot di, di Torino, quella di Genova e quella di eh, Milano. L'altro ok, no? A questo punto il, il model mi restituisce l'unità media di un dato, di una città per quel mese. E mentre il controller dovrà chiamare questo metodo tre volte. L'altro modo è far sì che il model restituisca una lista di cose che contengono la città più media. Adesso lo scrivo così perché però non abbiamo ancora una classe. Più temperatura media, umidità media. in cui a questo punto sarà sempre un get umidità media, a cui passo solamente il mese. Allora cosa farà il modello? A questo punto farà lui la query sulle tre città, e però mi deve restituire una struttura dati che contenga in questa città c'è questa temperatura, in questa città c'è questa temperatura, quindi una lista di oggettini che contengano al loro interno la città e l'umidità. Giusto? Qui avevamo una classe che si chiamava Simple City ma che non va bene perché c'è dentro un costo che non ci serve. Quindi dovremmo creare un oggetto nuovo che contenga dentro una città e un'umidità. Se vogliamo lo possiamo costruire, molto banale, semplicemente città umidità che contiene dentro semplicemente un campo città un private double umidità e devo restituire una lista di questi oggetti. No? Registriamo piuttosto creiamo un oggetto in più, ma resistiamo dal dover restituire, passarci avanti dietro delle stringhe che sono poi di difficile gestione. Quindi, se ce l'avessimo, basterebbe creare un costruttore e getter e setter di questa cosa. Questo sbagliato avevo allora, il cursore nel posto sbagliato. Quindi in questo metodo ipotetico del modello restituiremo una lista di oggetti che sono città umidità. Quale delle due facciamo dipende da noi. La più semplice potrebbe essere la prima. via. Data la città, data il mese, dammi il numero che rappresenta l'unità media. E come faccio a ottenerlo? Eh, allora, ovviamente questa informazione ce l'ha il database a cui posso chiedere tutte le misurazioni eh, in cui la città, vediamo capo, in cui la località è per esempio Torino e il mese è marzo, aprile, siamo ad aprile adesso. Adesso peccato che nella tabella una colonna mese non ci sia, giusto? Ma c'è una colonna data. Quindi eh, dobbiamo chiedere al database tutte le misurazioni di tutte le date in cui il mese di quella data sia quello che ci interessa. Allora abbiamo visto ieri con un flash che in MySQL esiste la funzione mount di data, che prende la colonna data, che è questa, e mi restituisce il valore numerico del mese. Quindi in questo caso io avrò tutte e sole le misurazioni di Torino nel mese di aprile dell'anno 2013, perché è l'unico trattato da questo database. Posso restituire tutte queste misurazioni e poi chiedere al modello di sommarle e fare la media. Ma in realtà tutti questi dati non mi servono, li ho messo asterisco solo per controllare che le date della città fossero giuste, che la mia condizione web fosse giusta, in realtà l'unico dato che mi serve è l'umidità. Quindi basterebbe avere questa serie di numeri e farne la media. Ma la media perché devo farla io in Java quando il database è capacissimo a farla? E questo è il mio risultato. Quindi basta impostare una query fatta nel modo giusto per farmi dare dal database il dato già più vicino possibile a quello che mi serve. Senza dover impazzire a fare liste di risultati, eccetera. è una query parametrica in cui i due parametri sono la città e il mese. Allora, se è così, vuol dire che sto ipotizzando che il DAO mi metta a disposizione un metodo public get umidità media a cui passo la città e il mese. A questo punto, mese, perché devo passarglielo come intero quando in realtà posso usare l'oggetto month? Che è semanticamente più corretto e anche più comodo perché è esattamente ciò che mi arriva dalla tendina. E anche il modello stesso, Qui eh. pensavo che il mese fosse un int, in realtà può essere benissimo un month. java.time.mouse se abbiamo oggetti che rappresentano un dato usiamo gli oggetti ovunque possibile mese, virgola città, il DAO a città, virgola mese fatemelo invertire se no e quindi questo cosa farà? Beh, farà questa query Questa qui di qua, copia, incolla, impazzisci a mettere a posto gli a capo gli spazi e tutto. Dove al posto di Torino ovviamente ci mette un punto interrogativo, e al posto del numero del mese ovviamente ci mette un punto interrogativo. Ricordiamo sempre gli spazi finali, eh? altrimenti ci becchiamo gli errori di sintassi SQL. Questa è la nostra query, che funziona perché l'abbiamo appena provata e quindi non, non rimane che eseguirla. Allora copiamo questo perché siamo pigri, dove dobbiamo un attimo modificarlo ovviamente perché adesso, una volta che ho preparato lo statement, prima di eseguirlo dovrò impostare i parametri, questa volta è una query veramente parametrica, in cui il primo parametro è il nome della località. Quindi in questo statement devo settare il primo parametro come stringa pari a città.getNome. E il secondo parametro, che è un intero, in cui prenderò il mese getValue. Mese tra 1 e 12. Okay. Occhio che, se aveste usato o chi di voi ha usato l'oggetto calendar, qua doveva fare mese più 1 get month di calendar eh, perché il calendar restituiva i mesi tra 0 e 11, non tra 1 e 12. Mm? Java time è più furbo e restituisce in modo standard. Eh, scusate, parametro 2, virgola mese.getValue. Dai, virgola. Quindi ho iniettato dentro la query il nome della città e il numero del mese, perché al database non posso passare un oggetto, devo passare un valore, un numero. Eseguo la query e mi aspetto ovviamente che ci sia un risultato solo per questa query, una riga sola. Quindi basta che io chiami, posiziono il cursore. Um, Vabbè, next lo posiziono sulla prima riga e ottengo il valore eh, umidità come result.getdouble Ah, la colonna come si chiamava? AVG di umidità, non mi piace, diamogli un nome, chiamiamola U, così è più facile da pescare, okay? rinomino la colonna SU, quando ho delle colonne calcolate conviene sempre dargli un nome facile da usare. Quindi Lo metto anche qua e quindi la mia colonna si chiama U. return U, eh, questa graffa non c'è più, e se no, eh, cos'è che mi dice? Una parentesi di troppo, se no ritorno null, cioè non l'ho trovato. Quindi questo metodo del DAO lo posso chiamare dal model, aspetta qui, ci arrabbia ancora di qualcosa il DAO, connection.close. Ah sì, scusate, devo mettere return dopo il connection.close. Quindi il modello può usare questo metodo del DAO semplicemente... come Wrapper, non ha bisogno di fare nulla di particolare, perché il modello non ha bisogno di ricordarseli questi dati, li chiede e gli passa a controller. Adesso il lavoro lo fa il controller, per poterlo fare il controller ha bisogno ovviamente di sapere quali sono le città e quindi dobbiamo aggiungere almeno un getter per le città, in modo che il controller possa sapere quali sono le città. A questo punto abbiamo tutto per implementare il primo punto. Cioè nel metodo do calcolo umidità, il controller calcola, estrarrà qual è il mese selezionato dall'utente andando semplicemente a verificare cosa è stato selezionato nella box mese se questo è null perché potre, può darsi che l'utente non abbia selezionato nulla se, se, se ha selezionato qualcosa è di sicuro uno degli oggetti che ci ho messo dentro io se non è selezionato nulla, allora non posso procedere. Se il mese è diverso da null, allora itererò sulle tre città. Per ciascuna città C, tra quelle che il model conosce, e qui devo importare l'oggetto città, calcolo il double, umidità, chiedendolo al modello, a cui passo il mese, m, l'oggetto month e la città, c, e semplicemente devo stampare in un'area di testo un messaggio che leggerà qualcosa come Uh, città per cento S due punti umidità per cento F a capo a cui passo il nome della città e il valore dell'umidità Se vogliamo possiamo anche essere educati e scrivere dati del mese e mettiamo il mese m.getValue, no, getString, toString. Così stampiamo il nome del mese. Quindi proviamo il tutto, mese, scegliamo aprile, clicco umidità, dati del mese aprile e i valori. Lo riclicco, mira ovviamente gli stessi. Se metto luglio mi darà dei valori diversi. Ok? E questo è il primo punto. Chiudo. Secondo punto, eh, se non vi piace m.toString potete usare un date formatter e farvelo stampare in italiano, eccetera, eccetera. Ma non era questo il focus del, dell'esercizio, ovviamente. Secondo punto è quello ricorsivo. Allora, l'argomento ricorsivo in cui dovevo scegliere per i primi 15 giorni del mese, in quale città si doveva recare giorno per giorno questo benedetto signore ok? tenendo conto di una serie di regole regole che erano di due tipi alcuni erano vincoli cioè non posso stare più di sei giorni nella stessa città non posso stare meno di tre giorni nella stessa città non posso eh, non toccare nessuna città, cioè non, non può esistere nessuna città in, che non abbia mai visitato, e così via. Questi sono vincoli che determinano quali sono le mosse lecite ad ogni passaggio. Cioè se io sono già stato l'1, il 2, il 3 e il 4 a Milano, il 5 dove posso stare? Dove voglio, Milano, Torino, Genova. Se invece sono stato l'1, il 2, il 3 a Milano e il 4 a Torino... Il 5 dove posso stare? Solo a Torino. Non posso cambiare da Torino a un'altra città perché eh, non sono stato almeno tre giorni nella stessa città. Quindi queste regole, questi vincoli, sono vincoli hard, rigidi, mi determinano giorno per giorno quali sono le mosse possibili, tenendo conto delle mosse dei giorni precedenti. Chiamiamo pure mossa il fatto che il, il tizio vada nella città. Poi c'è il discorso del, del costo, a seconda della mossa che faccio, questa ha un costo diverso, un costo che dipende dall'umidità nella città, oppure che dipende dal fatto che mi debba spostare, oppure no. Questo costo non mi permette di escludere immediatamente a priori una mossa piuttosto che un'altra. Cioè, non è che se a Genova c'è l'umidità di 80 e a Torino c'è di 40, allora non posso andare a Genova, eh, magari sì, perché il giorno dopo, il giorno dopo ancora, tre giorni dopo, conviene rimanere a Genova, quindi converrebbe magari andarci un giorno prima, non lo posso sapere, cioè questi ragionamenti sul costo li potrò scoprire solamente una volta che avrò com composto tutte le quindicina di giorni e mi chiedo, ok, se ho fatto questa scelta in questi 15 giorni, quant'è il costo? Questi valori di costo non mi cambiano lo spazio di ricerca, cioè l'insieme di tutte le combinazioni che devo generare. Fanno sì che alcune scelte siano preferibili ad altre, ma se una è migliore dell'altra lo saprò solo quando sarò arrivato alla fine. Perché se voi mi dite, eh ma sì, però guarda che eh, ti, ti conviene rimanere nella stessa città, io ti so trovare un controesempio in cui questo non è vero. Magari non con questi dati. Ma se gli sbalzi, gli sbalzi di umidità fossero molto più forti, le differenze fossero molto più forti tra varie città, allora il costo di 100 potrebbe essere, per spostarsi potrebbe essere compensato da tre giorni in cui la differenza di umidità è 80. 8, 16, 24 me lo, mi ripaga due spostamenti. Allora, questi ragionamenti qui, cerchiamo di non farli nel costruire le soluzioni. Separiamo i due momenti. Costruiamo le soluzioni e quando le abbiamo trovate, le valutiamo. Quali sono le soluzioni lecite, valide, e tra le soluzioni valide, cioè tutte le combinazioni che rispettano le regole, troviamo qual è quella ottima, quella il cui il costo è migliore. Tutto questo per dire che del costo e dell'ottimo del costo, del costo ottimo, mi devo preoccuparmene solamente nel caso terminale della ricorsione. Quando ho effettivamente una soluzione completa. Allora lì la vado a vedere. Durante la discesa ricorsiva non mi interessa, mi interessano le altre regole. Allora, questa discesa ricorsiva com'è fatta? Allora, come sempre noi proviamo a scrivere qualche nota. Mettiamola qua. Quindi abbiamo detto... No? Impostazione della corsione. Qual è la mia soluzione? Cos'è la soluzione che sto cercando? È una sequenza di 15 città. Cioè, la soluzione è, ad esempio, Torino, Milano, Milano, Torino, Torino, punto, punti, puntini, puntini, eccetera, per 15 elementi. Questa è la mia soluzione. Qui ho chiamato sequenza, ma in Java lo potrei anche chiamare lista. Al momento mi interessa sapere in quale città sono stato. Questa è la mia soluzione, dove devo andare? Lì. Poi voi mi dite, ma mi interessa anche sapere che, che umidità c'era in quel giorno in quella città. Va bene, ci pensiamo tra un attimo. Non fa parte della soluzione, fa parte dell'informazione che mi servono per calcolare la bontà della soluzione stessa. Okay? Quindi una, sol una soluzione parziale, ah no, una soluzione è una sequenza di 15 città, purché rispetti... le regole sulla permanenza minima e massima e basta, queste sono lezioni lecite chiaramente una soluzione parziale è una sequenza di minore o uguale 15 città, la soluzione completa è la sequenza completa di 15 elementi. E la costruisco così. Ad ogni livello della ricorsione corrisponde un giorno del calendario, giorno 1, giorno 2, giorno 3, a livello 1 sceglierò in quale città andare nel primo giorno, questo lo dobbiamo ancora scrivere prima magari, soluzione, sequenza di 15 città in cui ciascun elemento o gli elementi della lista Rappresentano la città visitata in ciascuno dei primi 15 giorni del mese. Ok? Quindi abbiamo una soluzione parziale che è sequenza di un certo numero di città che appare a livello livello 0 o 0 città, livello 1, eh, purché questo livello sia minore, può anche essere minore di 15, non sono ancora arrivato al fondo, e il livello mi rappresenta il giorno a cui sono arrivato. La condizione terminale non è altro che livello uguale a 15. Cosa devo fare quando ho trovato una soluzione completa. Allora, innanzitutto devo calcolare il costo relativo a questa soluzione. Sommando le umidità, so, e più 100 per gli spostamenti. Quindi la somma dell'umidità più 100 per il numero di spostamenti. Confronta questo costo con quello della soluzione migliore trovata finora. Migliore trovata finora. E se è minore, è minore salva questa soluzione come la migliore. E poi, in ogni caso, continuo la ricerca. Perché se ne ho trovata una, non è detto che più avanti non ne troverò di migliori. Quindi devo andare avanti. Non devo interrompere la ricerca come facciamo a volte. Questo è ciò che faccio nel caso terminale. Solo qua entra in gioco il calcolo del costo. Mentre invece, prima di arrivare al caso terminale, il problema che mi devo porre è come generare le nuove soluzioni? Quindi quando sono una soluzione parziale, come faccio a generare le soluzioni ancora parziali che abbiano un elemento in più? E provo ad aggiungere tutte le città lo scrivo così perché è il nome della variabile del model, purché rispettino i vincoli, che sono che la città che sto aggiungendo non sia la settima consecutiva. Okay. Se io voglio aggiungere Torino lo posso fare purché le sei posizioni precedenti non fossero tutte Torino. Perché è un numero massimo di giorni in cui posso stare in una certa città. Se quella che sto per fare è la settima non la posso fare. Non è una mossa valida. Prima, primo vincolo. Secondo vincolo è che se sto cambiando città in quella precedente devo esserci, rimasti, devo esserci rimasto tre giorni, vabbè, almeno. Quindi se io ieri ero a Torino e oggi scelgo Torino, va bene, purché rispetti il primo vincolo sui sei. Ma se ieri ero a Torino e oggi voglio andare a Milano, devo verificare che l'altro ieri e tre giorni fa fossi ancora a Torino solo così, se ieri, l'altro ieri, tre giorni fa sono stato a Torino allora posso scegliere di andare a Milano o andare a Genova perché ho rispettato la permanenza minima a Torino io non posso ragionare sul futuro di dove andrò domani posso chiedermi che se la mossa che sto facendo oggi viola la sequenza viola le regole e questa violazione la vado a vedere sulle mosse passate ovviamente dimmi una domanda no, forse no, hai ragione anche non consecutive, scusate settima, complessiva, grazie. Tre giorni consecutivi, invece qua sì. Se rispetto a queste due regole, posso provare a aggiungere la città. In realtà esisterebbe anche un terzo vincolo. Che tutte le città devono essere visitate almeno una volta. Però questo vincolo eh, viene fuori in automatico, perché visto che posso stare al massimo sei giorni in ciascuna città, potrò fare sei in una, sei nell'altra, ho fatto 12 giorni e gli altri tre giorni per forza devo stare nella terza città. Quindi, se rispetto il vincolo dei sei giorni, automaticamente rispetto anche la prima regola. Altrimenti sarebbe un vincolo che metterei solamente sul livello 15 dicendo se questa è proprio l'ultima città che devi mettere eh, e per caso le hai sempre solo messe due devi per forza mettere la terza prima non ha senso forzarlo come vincolo no? però in questo caso ho scelto i numeri in modo che venisse ok? non ci dovessimo preoccupare anche di questo questo è il ragionamento sulla ricorsione non, non, non ci rimane che tradurre il codice con il nostro solito schema quindi del caso non a, non a caso, il caso terminale l'ho messo in fondo, cominciamo a fare il resto allora il resto del modello possiamo allora immaginiamo prima il metodo pubblico che può servire a, a far partire il tutto cosa restituisce questo? la lista di città Perché il controller non è che deve stampare altro. Si trovi la sequenza delle città da visitare, tale da minimizzare, bla bla bla. Non ci dice stampami anche il valore dell'umidità o altre cose. Qual è la sequenza migliore? Poi se lo vogliamo stampare ci viene... Ma ciò che devo ritornare è la lista della città. Calcola sequenza delle città passandogli il mese, ovviamente non int, ma sempre month, mese. Questo è ciò che farà il metodo che il model offre al controller. Quindi scelto il mese, l'utente clicca su, come si chiamava quel bottone, calcola la sequenza ottimale della città e il controller chiamerà il metodo calcola sequenza. Che restituisce una lista che il controller stamperà. Adesso, questa calcola sequenza usa una funzione ricorsiva interna, chiamiamola cerca, perché non abbiamo fantasia. Questa funzione cosa deve ricevere? La soluzione parziale, il livello, altre informazioni di appoggio che le servono. Altre informazioni che non siano già nel model, a cui non possa già accedere essendo già memorizzate nel model. Quindi di sicuro avrà una lista di città che è la soluzione è parziale, avrà il livello che in realtà coincide con la lunghezza di questa lista, ma se lo mettiamo esplicito è più facile. Poi vediamo se ci servono altri parametri, ma questi due ci servono essere per forza. e lo schema della ricorsione cosa dice? If se sono nel caso terminale livello uguale questo numero giorni totali che sappiamo che vale 15 allora sono nel caso terminale me ne occupo dopo, ok? Poi qui non c'è un else, non c'è un return. In ogni caso, anche se fossi in un caso terminale, vado avanti con la ricorsione. No, posso mettere un else perché tanto non mi serve. Altrimenti non sono in caso terminale e quindi devo andare avanti. Andare avanti cosa? Provando nuove soluzioni. Le soluzioni da provare sono le città presenti. quindi qui sono nel caso intermedio proverò le varie città provo una alla volta le varie città se l'aggiunta di questa città non viola le regole. Quindi se è un'aggiunta valida, aggiungere una città alla soluzione parziale che ho già, solo se è valida questa aggiunta, allora la provo. Quindi le città che potenzialmente posso provare sono tutte e tre, però non è detto che ad ogni mossa siano tutte valide. Allora c'è una funzioncina che mi dirà questa è valida, questa no, e questa funzioncina è quella che si sbatterà a contare i 6, i 3, il giorno, ieri, l'altro ieri, dove ero, eccetera, eccetera. E vabbè, è antipatica, la scriveremo, ma è almeno chiaro cosa deve fare. Se l'aggiunta di questa città alla soluzione parziale mi dà una soluzione ancora valida, Effettivamente posso provare ad aggiungerla e quindi farò che cosa? Farò parziale.add di prova, la città di prova, ricorsione con la nuova soluzione parziale e col livello incrementato e poi piccolo backtrack toglie l'ultimo elemento che ho appena messo. uguale a 100 altre procedure ricorsive che abbiamo già scritto. La specificità dov'è? È tutta in quella funzione aggiunta valida. E allora, implementiamola. Non ci scampa nessuno adesso. Metodo privato booleano, aggiunta valida in cui devo verificare le due condizioni. Quindi verifica giorni massimi, verifica i giorni minimi. Allora, verifica i giorni massimi, cosa devo fare? Contare quante volte nella soluzione parziale compariva già la città-prova. Mm? e eh vabbè, for si può fare poi in modi più furbi tenendo conto incrementalmente di quante volte una città è stata messa ma non voglio fare cose furbe per adesso, voglio fare che funzionino, poi c'è sempre tempo per migliorare. For eh, città precedente le varie città precedenti che erano nella lista parziale se Precedente, punto equals prova conta più più cioè andiamo a vedere nella soluzione parziale che ho finora quante volte compariva già la città che sto per aggiungere se compariva già sei volte no, se compariva 5 o meno volte sì quindi se per caso Conta, forse già uguale o maggiore, ma maggiore non potrà mai diventare, perché lo sto costruendo un pezzo per volta, ma proteggiamoci, dai. Eh, al max, eh, com'è che si chiamava quella cosa là? Numero, giorni, città max, che è 6. Se fosse già uguale a 6, caro mio, questa prova... Questa città in cui stai provando ad andare non è valida. Se invece non è uguale a 6, o addirittura maggiore, ma non lo potrà mai diventare maggiore, eh? perché prima di aggiungere lo conto. E quindi sarà un numero compreso da 0 e 5, va bene, la posso provare ad aggiungere. Scrupolo. Andiamo a vedere l'Iquas come è implementato. È implementato in cui confronta solamente il nome, okay? che ci va bene. Ma visto che la classicità aveva dentro anche potenzialmente risultati e rilevamenti, eh, prima di andare a, a chiamare un Iquas che poi vada a confrontare altre cose, verifichiamo, va bene, solamente il nome va bene. Poi, i giorni minimi. Allora, i giorni minimi hanno a che fare col fatto che io posso cambiare città solamente a certe condizioni. Se, qui si incasina, perché eh, all'inizio del mese ovviamente non posso pretendere di avere tre giorni precedenti, finché non sono il giorno quattro. Quindi al giorno 1 posso fare ciò che voglio, cioè, se parziale è vuoto, posso fare ciò che voglio se parziale è un elemento o parziale ha due elementi, allora prova deve essere uguale a quello del giorno prima, se parziale ha più di due elementi, allora devo andare a vedere, okay? allora vediamo i vari casi: if parziale punto size è 0 va bene qualunque sia prova va bene viceversa se parziale punto size uguale 1 o parziale punto size uguale eh, scusate, per chiusa tonda uguale 2 quindi se questa è la terza città allora deve essere uguale alle prime due, uguale alla seconda, per capirci. Quindi deve essere parziale punto get di 1 equals prova. Cioè, ti dico true se la seconda città è uguale a quella che sto provando. Ti dico false se la seconda città è diversa da quella che sto provando. Sbagliato. Perché se size è uguale a 1, questo mi dà errore. Meno 1. Se l'ultima città che ho visto, che potrebbe essere la 0 nel caso in cui la lista contenga un elemento, o che sia la 1 nel caso in cui la lista contenga due elementi, la prova deve essere uguale all'ultima città vista. Se quell'equals mi ritorna true, allora va bene, è valida. Se quell'equals mi ritorna false, allora non è valida. E quello me lo sono tolto e quindi sono nel caso generale in cui nella lista ho almeno tre elementi, quindi posso andare indietro tranquillo senza rischiare di sforare con degli indici negativi. Allora, a questo punto ho almeno tre elementi nella lista, perché 0 non ne ho, 1 non ne ho, 2 non ne ho, quindi ne avrò almeno tre. Se per caso sto andando su una città uguale a quella precedente, va bene. Eh, occhio, abbiamo già contato prima le 6, no? Quindi, quindi se per caso parziale.get di parziale.size meno 1 equals di prova, va bene. Ok? Quindi ricapitoliamo, primo giorno, secondo o terzo giorno non posso cambiare, giorni successivi posso sempre rimanere. E adesso siamo nell'ultimo caso in cui è un giorno successivo ai primi tre, ho deciso di non rimanere e di cambiare. Allora posso farlo solo se il penultimo, il, scusate, il, penultimo, il terzo e ultimo elemento sono tutti uguali tra di loro. Ho deciso di cambiare. Eh? Sto cambiando città. E va bene se l'ultimo è uguale al penultimo e il penultimo aspetta eh, punto get di parziale punto size meno 2 e stessa cosa tra meno 2 e meno 3. Se sono uguali allora è valida, altrimenti non è valida, che fatica. È macchinoso, non sono sicuro che sia giusto, perché nel fare tutti questi casini magari qualche bacchetto scappa, però è limitato, questa funzione qua è la prima da debuggare se qualcosa va storto. Bisognerebbe fare magari qualche prova, passandogli delle liste di esempio. Implementa i vincoli, quelli hard. Magari c'è un modo più furbo di farlo, eh, di sicuro non so, un ciclo while che conta nei giorni precedenti quante sono le giornate, invece qui l'ho fatto con una serie di casi particolari, ma vabbè, è il, il primo modo in cui mi è venuto in mente. Questo viene chiamato qui. Allora vediamo un po' se sta cosa funziona semplicemente vedendo che cosa genera. Io mi metto nel caso terminale una stampa di parziale, quindi una sequenza delle 15 città. E vediamo che cosa mi genera. Mi dovrebbe generare tutte sequenze in cui i vincoli sono rispettati. Oppure mi danno un po' interception e andiamo a debuggare. Prima di andare a incasinarmi ancora col costo, no? Allora, Per riuscire a chiamare questa funzione devo aggiungere un po' di livelli sopra, ad esempio la calcola sequenza del, del modello dovrà chiamare la funzione cerca con una lista parziale inizialmente vuota. chiuso un array list, sicuramente non una linked list perché tante volte devo accedere all'ultimo elemento, al penultimo, al terzo ultimo e una linked list deve essere percorsa ogni volta, invece l'array list sa esattamente raggiungere l'elemento che mi interessa. Se provate a mettere linked list vi accorgerete che è decisamente più lento. Um, vuota e quindi posso avviare la ricerca passando di questa lista parziale vuota e il livello uguale a 0 questo vuole ritornare qualcosa facciamo ritornare un null perché non abbiamo ancora la soluzione perché non la stiamo calcolando e nel controller facciamo solamente in modo di chiamare questo metodo eh, ti devo passare il mese, vero caro mio? non ho ancora usato, calcola sequenza era qua, quindi facciamo finta di ottenerlo, model.calcola sequenza di questo mese, di questo mese M. Poi manca la parte finale in cui calcola la soluzione e la stampa. Quindi nel model, nel do calcola sequenza, ci metto la chiamata, scusate, nel controller do calcola sequenza, ci metto la chiamata model calcola sequenza, il quale non farà altro che far partire la, la ricorsione chiamando cerca. Sulla carta dovrebbe funzionare, vediamo se è così, scelgo un mese, vabbè, unità lo sappiamo, calcola. Allora calcola, mi ha stampato sulla console una serie di cose, Genova, Genova, Genova, Milano, Milano, Milano, Milano, Torino, Torino. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3. E poi ha fatto altre combinazioni. Nessun caso, vedete che Torino l'ha messo tre volte, oppure 4, oppure 5, oppure 6. ha alternato più volte, dovrebbe esserci anche, vedi, tre volte Genova, tre volte Milano, poi di nuovo Genova, poi di nuovo Milano, poi di nuovo Torino, sembra che siano tutte coerenti con le regole, tra l'altro non ci sono tutte perché forse all'inizio ne ha tagliate qualcuna, ma sembra che siano tutte coerenti con le nostre regole. La ricorsione ovviamente inizia mettendo per primo Genova, poi tutte quelle che iniziano con Milano, poi tutte quelle che iniziano con Torino e le permuta in tutti i modi possibili dimmi ma il fatto di avere alla fine della lista una o due città isolate non è considerato il valore? non so non, allora tu stai dicendo il fatto che qua Milano sia da solo viola il, il vincolo delle tre città minime allora io come ho interpretato io no perché ho detto posso andare a Milano perché a Genova ci sono stato almeno tre giorni quindi io l'ho interpretato dicendo posso cambiare città solamente se in quella precedente sono stato fermo almeno tre giorni che è la stessa interpretazione no, non è vero che al che... no, primo giorno non l'ho interpretata così qui dice non si può spostare prima di aver trascorso tre giorni quindi io il vincolo lo leggo sullo spostamento ok? se questa frase poi eh, è anche effettivamente un po' di interpretazione se questa fase fosse in ciascuna città il, il tecnico deve rimanere almeno tre giorni allora ci sarebbe un vincolo anche sulle ultime tre e questo vincolo dove lo posso verificare beh lo potrei verificare ah questo qua è Eclipse nel caso terminale nel caso terminale vado a verificare se le ultime tre città sono uguali se no lo butto via è un caso terminale falso ma per come è scritto il testo in cui parla che uno spostamento lo posso fare, se sono stato tre giorni in una città, allora mi posso spostare, se poi è finito il mese, mica è mica colpa mia. Ok. Cosa rimane da fare? Il caso terminale. Il caso terminale nel quale semplicemente dobbiamo calcolare il costo di una determinata soluzione, Quindi, dovrei calcolare eh, di questa soluzione e chiedermi se il costo è minore del costo della soluzione migliore. diciamo della best se sì allora mi salvo la soluzione migliore allora best uguale new array list ricordiamoci che dobbiamo, dobbiamo fare una deep copy qua sempre non una copia semplicemente di riferimento ovviamente al primo giro dovrò controllare, cioè devo entrare anche se best null. è null. Cos'è best? È un array list nel quale metterò la soluzione. Se non l'ho ancora creata, la prima volta prendo ciò che mi arriva come prima, primo caso terminale. Se invece ce l'ho già, vado a vedere se il costo della nuova soluzione parziale è migliore del costo migliore. Questa best è una variabile che posso definire qua nel modello e mi q. Private, private, non provide, e mi curo che nel chiamante della ricorsione venga messo null per dire ok, anche se abbiamo già fatto ricerche precedenti, azzeriamo, dimentichiamo la soluzione precedente e fammene trovare una nuova. E questo best è ciò che possiamo finalmente ritornare al chiamante, al controller. Quindi, tutto il nostro lavoro si è ridotto a scrivere questa funzione. Calcola costo. Giusto? Ehm... Um. che prende una soluzione, qui è chiamata parziale, ma è una soluzione completa, da 15 elementi, sapendo quali sono le città, sapendo so, qual è il mese, che ricordiamoci che il mese ce l'abbiamo qui, ma non l'abbiamo ancora usato come parametro, sapendo quali sono le misurazioni, i rilevamenti del mese nelle tre città, mi dice quant'è la temperatura effettiva. Allora, questa funzione la possiamo implementare in dieci modi diversi. Un primo modo può essere quello di leggere dal database prima tutti i rilevamenti tutti dell'anno e poi andare a spulciare qual è quello del giorno giusto, conoscendo il mese. Oppure leggere dal database solamente i rilevamenti del mese corrente. Dove li posso memorizzare questi rilevamenti del mese corrente? Vabbè, la classe città aveva già questo insieme rilevamenti che è fatto apposta l'abbiamo pensato apposta se vogliamo usarlo allora in quel caso cosa possiamo fare? qui prima di chiamare la cerca visto che conosciamo il mese interroghiamo il database e diciamo, senti, per la città numero 1, quali sono i rilevamenti di questo mese? questi, schiaffiamoli dentro la città numero 1. e così via Informazione che rimane dentro l'oggetto città e quindi calcola costo potrà usare. Quindi questo è un modo, forse il più semplice. L'altro modo, più, molto più pesante, è che calcola costo vada al database. Cioè ogni volta che ho una soluzione di questo genere, per ognuna di queste righe. Faccio una query al database dicendo dammi un attimo le, le umidità di questi giorni, però capite che fare, non so quante... sono solo qualche centinaio qua e eh? non sono tantissime. Sono... beh, 500. 500 query me le potrei anche permettere, però fare una query di questo genere è già abbastanza complicata, perché mi deve dare tante umidità per ciascuna città, quindi devo fare una query con 15 clausole diverse. Quindi magari mm, non è una buona idea. Quindi l'idea migliore potrebbe essere leggersi dal database solamente le umidità che, del mese che ci interessano, memorizzarle dentro le città, questo qui, in calcolo sequenza, e poi dentro calcolo costo usarle. Questo calcolo a costo non farà altro che fare la somma delle umidità delle città più 100 ogni volta che cambia la città. Dimmi. Allora, la domanda è perché calcoliamo il costo solamente nel caso terminale anziché calcolarlo qua? Allora ti do due risposte. La prima risposta in realtà è una domanda, cioè a cosa ti servirebbe calcolarlo qua, sapere già qui il costo parziale che ha quella soluzione mi dà dell'informazione che può cambiare quali sono le soluzioni che provo? No, no. perché anche se calcolo il costo e fa 1312, vabbè. Eh Fai confronto con cosa? Cioè, a scegliere la città migliore per città Ma non posso. Attenzione. Allora, questa è la seconda domanda. Eh, allora, la prima domanda era, che ti ho fatto è sapessi, se sapessi già il, il costo parziale fino a qua, dei primi otto giorni, potrei escludere una delle città nel nono giorno? No. Quindi è un calcolo inutile da fare. Quello che stai pensando tu è, ma se io però sapessi già il costo parziale potrei forse confrontarlo con la soluzione complessiva ed evitare qualche tipo di ricorsione. Però attenzione che io sapere che il costo parziale dei primi sei giorni è 300 e il costo totale dei 15 giorni è 2000, non è che mi permette di evitare, perché il costo totale che ho è migliore. Quello che non posso fare è dire, ma se il costo della prima, della prima prova è 80, e quello della seconda è 85, allora provo solo 80. E l'85 non lo provo neanche. Questo non lo devo fare. Perché io non posso... Una soluzione globalmente ottima non è mai, o meglio, in generale, non è composta facendo tante scelte localmente ottime. Cioè se ad ogni passo faccio quello che mi costa di meno, non è detto che alla fine abbia la soluzione che complessivamente costa meno. Perché ci sono dei casi in cui magari faccio un passo, diciamo così, che mi costa un po' di più all'inizio perché alla fine me ne salterà fuori uno. Magari all'inizio vado a Genova una volta in più perché poi gli ultimi cinque elementi posso mettere Torino e non l'ho sprecato prima, tra virgolette. Quindi non posso mai prevedere. Il lavoro della ricorsione è proprio questo. Le genero tutte e poi a posteriori vado a vedere qual è la migliore. Quello che in realtà si potrebbe fare è di dire se io voglio semplificare il lavoro di questa calcola costo, il costo lo posso calcolare incrementalmente man mano che scendo. Ma allora semplicemente l'ottimizzazione, la sommatoria, anziché fare tutta in un colpo, la faccio un pezzo per volta scendendo la ricorsione e quando arrivo al fondo ho già la sommatoria fatta. Ma la guardo solo in fondo. Non la, non la posso usare quel risultato parziale intermedio. Se non ma non apro questa parentesi, sicuramente non oggi, con algoritmi tipo branch and bound, dove ho una stima ottimale maggiore e ottimale minore, vado a vedere se mi muovo lì dentro, ma lì cambia completamente, perché vado a potare l'albero della ricorsione sulla base di criteri di ottimalità. Qui non lo stiamo ancora facendo. Quindi alla fine non serve, no? non ci aiuta. È un lavoro in più che io cercherò di non fare dentro la ricorsione, dentro la chiamata ricorsiva. Lo faccio alla fine. Allora, direi che il nostro tempo è finito, nel senso che non riesco a fare questa implementazione, ancora, fatemelo solo scrivere come commenti e poi la faccio offline, intanto è semplicemente una funzione no, che fa la query. Quindi abbiamo detto, la scelta che abbiamo, ci siamo dati per implementare questa funzione calcola costo è una volta che conosco il mese, carica dentro ciascuna delle città la lista dei rilevamenti nel mese considerato, è solo quello, ok? Quindi faccio tre query in cui calco i tre rilevamenti da città 1, città 2, città 3 in quel mese e li memorizzo dentro città.set rilevamenti. Eh? ti dao.get rilevamenti città mese. Una cosa del genere. Chiaro quello che voglio fare qua. So il mese, faccio le query del database, mi faccio dare rilevamenti del mese che mi servono, perché sono quelli che serviranno nel calcolo della, del costo. Poi nella funzione calcola costo... Cosa farò? E dovrò fare la sommatoria di tutte le unità in ciascuna città considerando il rilevamento del giorno giusto. Quindi io farò una cosa in cui prendo un certo elemento, ne so, parziale, punto, get di o get di giorno meno 1, per sé giusto, quindi vado a prendere la città che svisito in un certo giorno. E vado a prendere l'umidità che avevo in quel giorno. Quindi quella città vado a prendere get rilevamenti e di quel rilevamento vado a prendere quello del giorno. Quindi per un determinato giorno dico in che città sono? E me lo dice parziale. Data la città vado a prendere l'elenco di regolamenti di quella città, ma di tutti quei regolamenti che ce ne sono in tutto il mese vado a prendere quello del giorno in cui sono. Quindi devo fare la somma di questa cosa. E poi a cui sommo 100 per numero di volte in cui cambio città. Vabbè, riuscirò a scrivere. Okay? questa è un'altra funzione imparata con questa antipatica, brutta noiosa ma facile alla fine quindi questi problemi sono fatti così c'è una funzione facile, bella, pulita, ordinata ma difficile da scrivere, da capire perché lì c'è il ragionamento sulla ricorsione che si appoggia su funzioncini di appoggio che invece si smassano i dati a basso livello che possono essere più antipatiche perché gestiscono in casi particolari eccetera eccetera Vabbè, l'importante è tenere ben separato ciò che sto facendo da ciò che ho di cui ho bisogno ok? allora io mi fermerei qua vi lascio un attimo di pausa faccio il commit di questa soluzione e poi probabilmente dentro domani o giù di lì Andrò ancora avanti, aggiungo semplicemente questo pezzo, quindi implemento la parte, l'unica parte che rimane da scrivere è il DAO, eh, perché il resto praticamente abbiamo scritto nei commenti. Ancora domande? Ok, facciamo pausa, grazie.